Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix, il Marco007 e vi diamo il benvenuto alla prima parte del nuovo let's play, Yoshi's World, World. Questo aveva vinto lo scorso sondaggio, però abbiamo fatto al posto di quello, siccome non avevo disponibile la Wii U, abbiamo fatto New Super Luigi Che anche lui aveva vinto il sondaggio in parità con questo gioco e altri tre che non possiamo fare. Vabbè, eh, comunque abbiamo già, abbiamo già iniziato no, il file in realtà. No. Vabbè, non, non questo, però l'abbiamo abbiamo iniziato, però non avevamo attivato l'audio quindi... E <ride> quindi niente, eh? ora lo ricominciamo. Vabbè, iniziamo subito. Modalità classica. Ovviamente. La modalità da dai, dai floti. No! Non ho tolto l'inclinazione. <ride> Vabbè. Vabbè, cazzin. Sull'isola è comunitolo un piccolo sottotelmente nel vento un filato. Gli Yoshi vivono in pace, tranquilli e spensierati. Tuttavia, un brutto giorno. Salve piccoli Yoshi Scusate il disturbo ma devo trasformare in tutti in gomitoli di gana Così <ride> a caso. Cosa vi ha fatto? Sì. Ne. Amore, Uffa, quanto ci mettete? Trasformatevi tutti quanti in gomitoli. Sei sì, tu che sei lento a fare gli incantesimi. Anche poi la sua bacchetta magica è uno spillo. <ride> <ride> Tutti morti. <ride> che bella la morte, mi piace proprio. Zitta. Ecco, così dovrebbe bastare. È ora, è ora di tagliare la corda, um, il filo. Cordo. <ride> Ehi, sto per terra. No. No. Ma serve ma... a noi la lana. <ride> Ah, voi Yoshi siete proprio delle teste, di, delle teste dure, altro che teste di lana. Dammi <ride> eh. che che ha gli occhi a, bo a bottone. Sì. Neon. Etto. Perfetto, lasciamo un po' di comitori qui E un pochino qui, un po' mm. qua. Un po Come qua, il sale, eh? E un po' qua. Ah, ecco. Gli piace proprio quel livello, eh. <ride> Seguo. Sì, gli piace. Perfetto. E così Kamek vola via perdendo qualche gomitolo per strada Gli Yoshi si consultano sul da farsi Come possiamo salvare gli altri? Dobbiamo recuperare i gomitoli Presto inseguiamo quel farabutto E così per gli Yoshi ha inizio una nuova entusiasmante avventura Un'avventura Riusciranno a riportare i loro amici nelle forme Alle loro forme originali Forza Yoshi! Un'avventura senza Baby Mario Ok yeah! perfetto Per ora io sono, però io sono quello blu Per qualche motivo Ma poi ci cambieremo Sì allora, dopo ci cambiamo Iniziamo subito Allora i colori dipendono dal file Cioè io sono sempre quello rosso Perché sono il secondo giocatore Mentre lui è il blu Perché il file era quello de dello Yoshi blu Vabbè comunque prima di iniziare il livello Ci sono queste quattro cose che dobbiamo recuperare I fiori che sono il collezionabile principale del gioco I gomitoli di lana che sono. Che ti servono a sbloccare i nuovi Yoshi. Che non danno nessuna abilità. Però sono esteticamente. Cioè sono per estetica. I timbri. Che. È nulla. E i cuori. Devi solo arrivare con 20 cuori alla fine. Però si inizia con. Noi 10. cercheremo, noi cercheremo di, di prendere tutte e quattro queste cose. In ogni livello. Quindi mm. iniziamo eh. adesso. Possibilmente al primo colpo. Gli, gli altri sono dei collezionabili, quindi va bene. Mentre i cuori, um, se, se, se li, non li prendiamo, um, va bene. Quindi li, li, li possiamo, possiamo anche rifare. Il, il coso in ca off camera, il livello off camera. Che okay, comunque, qua è un, tipo un tutorial. Adesso qui c'è il primo fiore. Non prendere quel blocco. Aia. Vai a i tuoi cuori. A me non interessa. Non riesco a muovermi Ah lol Sei un po' più disagiato mm. <ride> um, <ride> Che altro? Allora al posto delle uova in questo gioco si usano i gomitoli E per, e per qualche motivo anche gli altri giocatori Anche se è la, è la cosa peggiore di questo è gioco È la cosa più utile di questo gioco mio dio Io yes. lo odio <ride> Io lo odio quando uno prende l'altro Perché l'altro non può fare praticamente nulla okay. È difficilissimo liberarsi nah, nah, nah. È tutto buono uh. È così che funziona la vita, Marco. Il più forte mangia il più debole, il più debole si fa mangiare. <ride> Mentre eh, tutti i gomitoli hanno lo stesso. No, ma hanno la stessa potenza del, del della, dell uovo verde. Metti sì. che qualcuno non ha giocato agli altri Yoshi, che cosa ne sanno? Non serve che spingi queste cose. Rimbalzano tre hanno volte. Hanno la poi. stessa potenza dell'uovo verde, quindi si, si, si rimbalzano tre volte. Mentre li, i gomitoli più grandi che uh, uh, uh, compaiono casualmente sul, uh, sul distributore Qua uh, controllato sono, no, sono più forti ma non, non so quanto qui c'è una lingola dove andare a prendere Lo so um, I collezionabili più difficili da prendere sono i timbri sopra. perché sono nascosti nei, nei gioielli Perché mi hai buttato? Yes ho perso più. tutti i gomitoli allora. Un attimo Allora uh, Abbiamo tutti e due dieci Ok Beh si sì, ce la facciamo in, in, Nel primo um, livello ci sono un sacco di cuori Sì, Se non prendete Giù. nessun danno Basta prendere Basta prendere uh, Due cose Intanto, uh, Qui abbiamo già fatto tutto E dove si va sotto allora? S con il tubo Scusa abbiamo appena fatto so questo più. livello <ride> Uff Ok Muori Mi uh, stavo dicendo uh, presi Non si può morire in No, presi due checkpoint, uh, state bene con i cuori, basta che non, che non prendete più danno in tutto il livello. Però uh, tranquilli, se lo prendete tanto ci sono delle nuvole come queste con i, con i cuori. Ok, Beh, lui pieno. è Max. Quindi abbiamo completato già uno dei cosi. E quasi, quasi anche questi. Uh, nella run di prima avevamo già, avevamo già preso tutto tranne i cuori. Però eh, credo che, che ora lo prenderemo tutti i cuori. Uh, come diceva lui, in, in questo gioco non si può morire come in, in Kirby e la stoffa dell'eroe per coincidenza. Ehm. <ride> um, Aspetta, ma che qua mi hai, mi hai fatto morire tu prima. E um, se morite riapparite semplicemente. Ma tanto succederà un e non succede niente al agli, a nulla Cioè non succede niente se morite uh, Se invece morite normalmente uh, Senza l'altro giocatore uh, Ritornerete semplicemente all'altro checkpoint uh, Infatti non ci sono le vite Aspetta qui stava un coso Perfetto ci mancano 5 timbri No. Stavo tutti dopo me lo ricordo. Lo no, so, stanno tutti qua. Non proprio qua, però sì. Diciamo. Yeah. E questo è l'ultimo fiore. Mm. Mm. Ora sono salvo pure io. <ride> tu non sei salvo, tu sei Giovanna. Ok, ultimo gomitolo. E poi, per finire, l'ultimo timbro. Eh, no, veramente qua, qua c'è l'ultimo sole, fiore Sole, certo ma... E qui Perfetto, ci sono via. gli ultimi tre timbri. Via Ora se non mi uccidi Se, se non mi uccidi posso, posso fin possiamo finire il livello Via Ah, non prendere il fiore Ok, meno male Ok, il fiore dà soltanto un mi gioco in Che più, dà più gemme basta Che dà più gemme e nient'altro Abbiamo completato il livello al 100% It, it boy. Segnato da quel fiore Già 8 minuti stiamo Non ce la faremo mai a fare mezzo mondo come vuoi tu Tipo un terzo di mondo a parte possiamo fare Bo, Vedremo Tanto um, sono 9 livelli a, Hai tornato una spia del potere? A, al mondo. Va bene, quella non ci interessa Allora le spie del potere le spieghiamo dopo Ora c'è una cutscene e si questa la saltiamo no, Cioè la salteremo dopo questa volta. Ogni volta che prendete i gomitoli sbloccherete un nuovo Yoshi. Che brutto. Questo <ride> è brutto, sì. È ricomposto Yoshi Fiore. Bene, è apparsa la casetta di Yoshi dove andremo subito. No, no, no, possiamo anche farlo ora. Beh questo cambia il livello No no perché devi, devi andarci per forza Scusa guarda io sono Yoshi Fiore. Vedi Vai, non corso. ci vuole niente Io mi prendo quello non... perché chiedere lo Yoshi Fiore Invece orribile. corro Come, ve come vedete corro. qui ora se C'è una stellina che indica che abbiamo Completato il Andiamo. livello Sì vabbè qua le spille cambia le spille del potere in cambio di stelline Completa lo scenario all'istante Sì è l'unica ti... che abbiamo nel caso non mm. vogliamo Completare il livello per qualche motivo Cosa che non faremo mai Appunto Cioè non, non, non lo faremo sì. mai Se non è impossibile completarlo al 100% Sto coso. Ah, Prossimo livello foresta salti in testa Scusa cosa ti insegna come cuori Zero <ride> Cioè hai completato il livello con zero cuori No hai... non hai completato il livello punto. Cioè oh. ti sblocca semplicemente l'altro scenario Ecco Così si fa. La legge del più morte La legge del sì. più ford sì. Del più ford legge di chi uccide di più <ride> nio, nio, nio. E prendi tutti i soldi che ci potrebbero essere spigli ovunque siamo attenti anche alle spigli, pariti timbri. i timbri uh, sono Timbre, letteralmente sì. inutili uh, come i fiori ma si potevano usare come timbri e uh, vai giù si sì, lo so uh, si potevano usare come timbri ehm um, un, su universo che ormai oh, dove è stato chiuso non lo so <ride> mi giù. sta guidando il, il coso Basta vieni giù e tu vedi no non voglio andare lì peccato che l'ho appena fatto e anche andiamo prendiamo questi e poi andiamo a sinistra giù, giù. andiamo a sinistra giù no. così no. così no. nessuno no. si fa male ok qui c'era il fiore il primo fiore i fiori hanno un ordine Che cercheremo tempo. di usare meno gomitoli così <ride> Che no <ride> Devi stare al gioco Ok noi, Quando abbiamo giocato sul gioco Giocavamo senza usare i gomitoli Almeno dovevamo punire chi, chi usava i gomitoli Uccidendolo, tipo così ehm, No, non ve lo dico per ora Yes Beh, comunque non è. Non stiamo giocando da soli, quindi non mi mangiare in continuazione, che è orribile. Ok, bene. E ora abbiamo bisogno di un gomito. E io conosco la persona giusta. Un tipo timido. No, tu. Dai, affrettati. Imbollati. Un attimo, voglio fare da solo. Cioè, non devi fare così, devi prima saltare sul legno. Ciao. Sì, qui c'è un. Qui c'è una cosa importante, non è evitabile. Ecco. È evitabile, È evitabile ma non, non la dobbiamo evitare noi. No. Ah, sì, contraccolpo da dietro. Ok, gnom, gnom. Ah, già, ehm. Um. Ehm... Um. Mi so sa che abbiamo mancato qualcosa. Indietro. Comunque i timbri sono letteralmente l'equivalente delle, delle monete rosse. E dai, voglio io questi. Tanto apprendere? ce ne sono infiniti. Appunto, perché vai indietro. Te. Scusa. Uh, ho un presentimento. Andiamo un attimo qua sotto. I got a feeling. <ride> qua abbiamo già preso tutto. E qui si sì, va ancora più indietro. Ah, è da qua muoio invece. <ride> Aspetta. Perfetto, ho preso i gomitoli, ma non importa. Ah una piccola strategia se siete in due giocatori vieni sotto Ecco così spawnate tipo gomitoli infiniti E si è tutti lui <ride> Sì Un attimo qui c'è un coso segreto Solo che io non posso usare i gomitoli perché, perché per sei è... No, perché per, per me è tipo impossibile Marco lo puoi disattivare Vai Lo so ma non come Lascia lo scenario <ride> No no no che andiamo è... e basta vieni a voi aspetta aspetta ok io no super intendo no sono morto ah ah ah un Ui, attimo ho, le ho la stessa vita di prima no ho perso basta farmi uccidermi sopra le spille i bambini cosa vuoi ok andiamo Gneeon bonkers, poggers, poggers. Sì, aspetta, che prendo Pongers. questo? Un perfetto. Non che mi serva, eh? Yeah, boy, l'ho preso io. Non saltare nessuno, che in quelli piccoli non si vede se sta un. Are you sure about that? Perché li abbiamo già presi tutti i timbri, non è vero? Cioè non è vero mai No, questi li odio yeah. so them eh? Ok, vediamo in cosa ci trasformiamo oggi Ombrelli yeah. sì, Ok, premiamo A per aprirci e... Praticamente dobbiamo evitare i nemici Quindi togliti da sotto Evitare ucciderci a vicenda e Appunto, togliti da sotto Come prima cosa Ah, potete saltarmi in testa i nemici Ma non da sotto sicuramente Ecco. Questi, questi ah. livelli sono a tempo, cioè non questi livelli, queste, no. queste sezioni sono a tempo. Solo che avete, potete avere infinito tempo cioè non infinito tempo però più ci tempo Ci sono gli orologi per prendere più tempo, sì. punto. Le fai troppo lunghe le cose. No, no, spiegazioni. Okay. ok, abbiamo finito. Abbiamo possibilmente preso tutti i cosi possibili. Ah, um, qui ci sono soldi, quindi <ride> noi li accettiamo. E c'è un timbro alla fine. Sì, ecco. Su quei così c'è sempre un timbro alla fine Ehm um, Se mangiate un vostro okay, via, amico io me ne vado Se mangiate, uh, un, sì, okay. se mangiate un vostro amico durante il checkpoint Lui non avrà i, i, i 5 pv extra Quindi vi mm, prego sì. non fatelo Aspetta che qua serve un gomitolo Quindi servo io Idiota Grazie idiota signore Eh ah Dio si va avanti No Oh, no, no, perché è super tu. nascosto e poi si può abbiamo tornare. Perso tutto. E mi uccide e Ti uccido, ti uccido, com'è ucciderti qua? C'è altro? Sì, ok. <ride> Il regalo ci sono un tipo timido. Il mio. Il mio Ok, ci manca un fiore solo è qualcos altro. E qualcos'altro E' tipo tutto Prendi un po' di gomito Vieni sotto, vieni, vieni, vieni, vieni Allora, tu sono tutti a terra più. ora, vai, di nuovo. Ora tocca a me. Perfetto, prendi. No, se, se li prendi tu poi si eliminano. Appunto, ok, hai fatto. Vedi che siamo abbastanza carichi di quelli. Siamo vino. proprio carichi al massimo, letteralmente. Tineo. No, che cosa? No, guarda, no, guarda lì, vedi. Lo so, mi sta facendo saltare. Ecco. Bonk, No. Yeee, fiore finito. Che dai servono anche a me Peter ok ho sniperato quel tipo timido Lois Lois I'm a Peter ok vieni no. Sponk è l'ultimo hey. speriamo di non aver saltato nulla no non abbiamo saltato nulla E parlo di timbri ok abbiamo finito pure il secondo livello e ci cioè abbiamo messo pure di meno del primo livello. Che in effetti. Um, sì, sì. Che in effetti il primo livello includeva anche. Sì, dentro. sì. Il Mau. Perfetto. Anche questo livello è Don. Basta che uno dei due giocatori sia a 20 pv per avere la stella comunque. Quindi non è necessario sì. che tutti e due. Quindi basta che uno raggiunga i venti e poi si imbolli Ma noi non facciamo così perché sennò non è fair Soltanto in quelli difficili com È come stare in New Super Mario Bros. Wii E uno sta imbollato tutto il tempo eh e sì. l'altro fa tutto Appunto. Che okay, questa la saltiamo stavolta C'è un altro quindi... Yoshi schifoso e un altro eh, livello Sai una cosa, cosa mi piace questo, questo. Che schifo Via. Comunque sto aspettando uno Yoshi specifico che sta nel quarto livello Abbiamo una nuova spila, crea solo gomitoli grandi che non ci aiutano bel niente in realtà. Questo è carino perché porta anche i categnacci nella, nella storia. Agrotaspunioso! conosci? Agonosci? Agro spugnoso. Uh, questo è il primo gioco di Yoshi che facciamo. Madonna che brutta sta skin che hai. Bene, qua ci serve i categnacci. Uh, si chiamano categnacci in questo gioco. Ma che ne so? Quello sono. Sì, si bon potrebbero tipo chiamare qualche. Bonkers gnacci. Bonkers. Perché che non bonkers? posso rubargli la lana? <ride> Yoshi in Partners in Time. Che nemmeno si è originato alla. Okay, che questa spugna la potete rompere con la testa. O con uh, il martello. Che poi era Marco. Partners in Time un riferimento a Yoshi. Comunque, continua oh. a morire, come? Scendi e basta, ecco come. Non vuoi scendere Allora Se lo smettiamo di saltarci okay, addosso Sì, buttalo giù, buttalo giù Mario e Luigi partners in crime yes. Ok, e ora si lascia di nuovo. avanti ah. uh, C'è qualcosa? Niente <ride> Ok, non fare lo schianto a terra qua okay. Con calma È completamente fair Intendo eh, con calmo Fair, sì Aspetta che qua non ci sa qualcosa Ok Credo che qua ci sia allora, qualcosa Allora, vieni Ora Ah, potete resettarlo il coso Quando volete Ups Vabbè, tanto non, non ci dovrà essere niente Quando capirai Marco Che devi aspettare Sto facendo lo schianto a terra Come tutti gli umani In quella parte Gli umani Gli umani non fanno lo schianto a terra Nella vita reale Ah già 9 Mi sa che ora io ho più vita di te. Sì sì allora li prendo io così. Boh. Vedi. Non prenderli tu, li prendo io. Aiuto! Mi stai seguendo! Oddio, Beh, ma Salta ah, sopra, vero, ecco come faccio a ucciderlo? saltare sopra! Hai eh, perso pure un cuore! <ride> LOL! <ride> Aiutami! A liberare sto schifo! Dun, dun, dun, dun, dun. Allora! Va così, madonna. No, no, perché è pericolosissimo mettere uno lanciare uno Yoshi okay, in allora questo scenario. Io. Fai lancio uh. un gomitolo, è molto meglio. Nope. Uh, dalmeno solo uno e poi gli altri te li puoi tenere tu. Teni, teni no, tu. No, no, no. Ok. Allora scenario. a sto punto ti lancio te. Non so. Vai vai, usiamo il trick Ecco noi abbiamo un trick per il salto infinito Imbollati Non è vero Imbollati Ah già Ecco, ora mi imbollo io E ora io ti uso come uova perché Ora io ti uso come uova, non, non lo fare Perché? Imbollati Bene, mi imbollo e poi io ti uso come uova Perché eh, cioè, no. tu mi usi come Bravo, uova Bravo, hai fallito <ride> uh, Dobbiamo stare tutto il tempo a fare questo Lanciami addosso la pianta piragna, va bene, anche lì va bene. Imbolognati Ok li Adesso prendiamo quelle cose. Oh, gomitoli, Uccidiamo gomitoli. la pianta piragna e andiamo da lei. Comunque, che fa? Muori, muori. Ok, lol. Eh, per me, chi il, la uccide? Muori sotto sottofondo. <ride> <ride> Te l'ho lanciato indirettamente. Ok, un altro timbro, 7 su 20, oddio. Mi sa so che stiamo andando un po' lenti. Oh, oh, perché? Sono caduto. Vieni, vieni. Oddio. <ride> Bravo. Solo che ora cado, grazie. Ah, lol. Marco è morto. Ura ah, ok, non pv. ho perso il... Muori il, il quando cadi nei burroni. Se vai off-screen non, non muori, non perdi pv. Mi hanno preso tutto. Sì. Aha. Neon... Sbrighiamoci Ah sì Allora questo avrà la Sì così qua fanno sì. male Attenzione ai denti di leone ragazzi Ah sì quelli, quelli che generano le piccole piante piragne Non ho più gomitoli Ora ce li ho di nuovo dai, ti ho detto che è pericoloso usare uno Yoshi qui Ma che, ma si Sì, è pericoloso perché lo Yoshi non, non può sparire Quindi Meku, può uccidere Meku, tutto Meku, Meku. Può distruggere tutto lo Yoshi Mentre il gomitolo sparisce dopo una passata Distruggi tutto Ok uh, Si a terra? No <ride> Ti ho salvato perché sei caduto su un dente di leone <ride> Yes yeah stai attento, non mi lanciare voglio gomito. allora prima uccido pianta piragna pirannia piccola <ride> come ho sfondato tutto perfetto, e ora tu muori ma che <ride> stai cantando? ho oh. un'altra musichetta da questo no, no, gioco no smettila che spoiler Neon. Neon. Neon. e timbro altro timbro yeah pong. <ride> lì c'è roba, lì c'è spugna Spugna Ah giusto, Dopo di sei, prendere sei, pure il lo tubo. so, vai Ground pound Oddio, che cos'è? Ah ok, stanno i funghi Sei morto? Non sono morto, non si può morire Se non è un burro, non posso Aspettami No, dobbiamo no, tornare. tornare per sicurezza Presto Ok era inutile Però vabbè no. abbi Almeno abbiamo controllato Aia! Ah! <ride> Perché è addosso a me? Perché ho mirato male Bon Bene andiamocene Non c'è più niente qui mm -hmm. È quello che ti volevo far pensare Tutti quei fiori là che ci mancano Ecco un fiore <ride> Perfetto Bravo Marco Io non ho fatto niente, mica so niente Ah ok perfetto Vado Sono te Ah Perché? Sono uno sniper. Okay. Sì, ma non dovevi prendere... I quello. giocatori sono molto più facili da usare, non capisco perché nessuno li vuole mai usare. Perché, mai. perché mi blocco ogni volta che vado su un tubo? Because. Andiamo. Cioè, non prende più Mio. i miei comandi quando vado su un tubo. Noooo. Io salto sopra di te. Io salto su un catagnaccio. Nooooo. se sì, il catagnaccio comunque vieni, vieni, one shotta a tutto. Ho visto, c'è anche roba Oddio, qua Oddio, c'hai tre vite C'hai tre punti vita Vignissime, prendi quella Tecnicamente dovremmo salire sul cateniaccio per questo No Lanciami e basta, io prendo il resto Resto? Ok, preso tutto, andiamo Sì Attenzione al coso Perfetto Attenzione al coso, ecco Wow Interesting. Vieni tipo timido, mi servirei molto. Non da lì, da qui. Ah, sì. What about this? <laughs> That okay. was a nice move, huh? Wasn't eh. uh, Qui non ci sono timbri, però volevo stessi soldi, quindi prendimi. Vedi? Alle volte non è non Vabbè, si... quello verde non è difficile da vedere. Fuito. Vai. Smetti di rubarteli tutti tu. Questo si cool. fa così che schieri stop it. stop it. you idiot pong mm. <ride> yeah. perché quelli blu cos'hanno di diverso da prima perché continuo a colpire te? sei Vieni. morto Vieni. Vieni. sono morto sono despawnato come oddio. te? oddio vediamo Sì c'ho ancora 20 vite vedi? Mi so. <ride> si è incastrato qua il gomito e abbiamo finito i gomitoli no, Non stanno però gomitoli secondo me Cioè non sono gomitoli Beh si sì, come li vuole chiamare il gioco li chiamassi Non lo decidiamo mica noi Viva Cioè non so neanche che cosa sono Però sono gomitoli I timbri li abbiamo presi tutti No Però lo boh, proviamo qui Wow <ride> Mi ero glitchato dentro Wow Superintendent That was a nice move Io a head done... Posso me lo prendo io Attento il comitato e tu me lo togli. Yeah, yeah Perfetto, abbiamo cash. preso tutto. Non ho bisogno di quello schifo. Mia, yeah, fermati. Uh, finiamo l'episodio qui. Direi. Comunque, se avete gli amiibo, potete mettere altri. Tipi di Yoshi anche. <ride> Io con punti. No, cosa? Abbiamo saltato un fiore. Ma come? Uh, facciamo nella prossima parte, lo mostriamo il fiore no, che abbiamo saltato. Dobbiamo farlo adesso per forza. Bravo Marco. Neanche il mio il mio controller vuole giocare. <ride> Scusa, dov'è che l'abbiamo saltato? Allora no Oh wow uh. Ah quello servono i timbri eh. Ma come abbiamo saltato in coso Questo è carino Vabbè ci rivediamo al fiore Vieni è un passaggio ecco mm. perfetto ragazzi l'abbiamo trovato l'ho trovato vabbè ok ci vediamo alla, alla fine del livello come vedete abbiamo preso tutto quindi nella prossima parte di Yoshi's Wii World um, continueremo il mondo 1 purtroppo questo gioco sarà lunghissimo cioè, purtroppo mm. non, non purtroppo però questo list Space sarà lunghissimo probabilmente pure più lungo di Paper Mario No, Paper Mario Vabbè, sì, Quale Paper Mario? Super Paper Mario? No, super Paper Mario non lo nessuno. nessuno Quindi ci vediamo alla prossima parte Yoshi's Woolly World Iscrivetevi mi raccomando Yoshi's World World. Alla prossima, ciao